Uh, se non ci foste voi imbalsamatori i cacciatori non andrebbero a caccia Ciao, sono Alessandro e sono un imbalsamatore C'è stata un'evoluzione perché uh, prima si lavorava su pelle più parti organiche dell'animale, adesso si lavora solo più pelle, cioè tassidermia posizionare il derma. Il mio discorso è bellissimo perché è stato un caso più totale, nel senso che io mentre studio informatica eh, vado a pescare con un amico, l'amico prende una bella trota e ah questa la voglio fare in imbalsamare, Portiamogli la lavoro. Finiamo a Riva di Chieri e nel mentre giri attorno e vedi queste meraviglie, ah, ma che bello, ma che bello, e ci propongono di procurare dei pesci d'acqua dolce perché noi pescatori, avone deve fare un lavoro per un museo per i pesci d'acqua dolce e allora cerchiamo di andare a pescare per trovare la tinca, la carpa o l'anguilla e mentre giri qua dentro resti incantato come è successo a me e allora sa, posso provare a spogliare quella volpe lì. Ma si, sì, si sì, è una cosa che... Ma, è bro... Ma si, vedi, com'è? Fa schifo. No. E ogni volta quando venivo qua, una buona è ancora lì che sta grattando il manichino del muflone, gli altri vanno via alle 6, noi andiamo via alle 9 di sera. E vai avanti, vai avanti finché è arrivata l'assunzione, è arrivata la promozione, prendi in volante. E non vuole poi decide di andare in pensione, per sua fortuna, dopo cent'anni di lavoro e andiamo avanti noi. Principalmente abbiamo degli animali che ci arrivano freschi, chiamiamoli freschi nel senso morti da poco o comunque dopo che sono morti sono stati congelati, quindi arrivano qua mentre scongelano e quindi sono come morti da poco oppure pretrattati ovvero quelli che arrivano dall'estero che hanno bisogno di passare delle dogane delle, dei controlli sanitari e quindi vengono già spogliati vengono eh, essiccati e il cranio viene già pulito e sbiancato a parte quindi arriva già un pezzo di lavorazione fatto se vogliamo però è proprio solo un pezzo conservativo non è che ci cambia molto poi nei trattamenti successivi. L'animale che è morto da poco, non è marcio, non puzza, è, è un animale come l'animale che c'è dal macellaio, che viene a fresco scoiato, disossato, quel che sia. Se proprio ti dovrai lavare le mani, ma non è che hai fatto qualcosa di sporco, di puzzolente, di, di macabro. L'animale di per sé resta rispettato perché non è neanche una sezionatura, proprio solo una scoiatura e il resto della carcassa resta lì. anche forse una forma di... Fiamiamola il rispetto di, di, di comportamento nei confronti di chi pensa proprio che vai a distruggere quello che era. In una decina, quindicina di giorni c'è tutto il processo di, di concia. La concia tende a far attaccare, lasciare attaccato il pelo eh, al derma e allo stesso tempo tende a far gonfiare il derma. Noi andiamo a sottigliarlo il più possibile in maniera da renderlo più elastico, morbido. In modo da favorire anche proprio le, i nostri processi di montaggio. Eh, altra domanda che viene fatta è quali acidi, quali prodotti chimici buttate là dentro, cosa fa? Non è pericoloso. Eh, la nostra soluzione di concia ha dentro del sale da cucina e dell'allume potassico, il classico allume di rocca, quello che si usa anche per quando ci si fa la barba. Eh, sono due componenti che fanno eh, gonfiare la pelle per quel che serve a noi per il discorso del ribassamento e allo stesso tempo fanno eh, chiudere il poro eh, pilifero in maniera che questo resti fissato a, al derma. Di per sé eh, il derma è protetto dal discorso del sale, il pelo è bloccato dal discorso del, dell'allume e resta così imprendemente. Il trattamento di concia è, Finalizzato a far conservare la pelle anche per sempre, se nelle condizioni ideali, che non ci sia dell'umidità eccessiva, delle fonti di calore, che allora quelle possono andare a deteriorare comunque piume o pelo. La pelle durerebbe, dura per sempre, finita la concia. Andiamo a ritoccare i danni di scogliatura, perciò a ricucire eventuali tagli, ripulire le parti organiche che sono restate, che a macchina non si possono fare e su accordo col cliente decidiamo quale posizione dare e facciamo uno stampo primario per avere una prima verifica della pelle, se con le misure ci siamo. E poi iniziamo a modificare, quindi taglia, incolla, aggiungi, ristampa, eh, smussa, eh, gira da una parte, gira dall'altra, e anche lì, se sei fortunato in una giornata il lavoro è fatto. Nei lavori più complessi magari ci vanno anche settimane, perché quando poi devi fare un leone che sta atterrando un bufalo, c'è una serie di eh, circostanze per cui non bastano solo le misure effettive dell'animale ma proprio anche le, le posizioni, eh, le anatomie, tutto che corrisponda a un fatto reale, a una fotografia di quello che stai vedendo per non fare qualcosa che non abbia un senso e anatomico e naturalistico. Lo stampo è fatto principalmente o in poliuretano o in vetroresina. Il processo di modifica dello stampo, del manichino, eh, credo sia il più difficile, noi continuiamo con i nostri stampi, quelli che Navone negli anni ha fatto in maniera più grezza, in maniera più errata, sempre modificato, sempre migliorato e continuiamo a lavorare su quello, eh, se ci chiedono un leone che sta saltando addosso a un bufalo prendiamo il leone della misura che abbiamo e iniziamo a modificarlo, modificare uno stampo porta via del tempo e tanto studio a volte ehm, è capitato di stare mezz'ora davanti a un punto specifico guardarlo, capire che c'è un problema non capire qual è il problema e quindi non sapere neanche come risolverlo e poi o per tentativi o perché c'è l'illuminazione dopo quella mezz'ora inizia a buttarci le mani su Uh, non sapendo se vai dalla parte giusta, quindi quando stampi poi devi aspettare che la resina asciughi poi magari hai sbagliato quindi devi tornare indietro e ritogliere delle viti che sono in mezzo allo stampo e non riesci a segarle uh, poi la pelle deve andare a ricopiare quella modifica che hai fatto quindi ti accorgi che effettivamente uh, hai dato ragione a una parte senza calcolarne un'altra in un attimo l'anatomia si sforma e se ti sformi in maniera sbagliata devi tornare indietro E però poi quando la pelle arriva sopra e calza vai via volando un metro da terra e ripaga e è stato raro che qualcuno facesse delle accuse a noi come non amanti degli animali come squartatori degli animali una volta mi è stata fatta una battuta ignorante se non ci foste voi imbalsamatori i cacciatori non andrebbero a caccia e lì è stata proprio un po' una provocazione non so, qualcosa a cui non rispondi neanche perché non c'è risposta se no bene o male noi siamo molto naturalisti e molto animalisti come professione perché innanzitutto non uccidiamo nessun animale perché e perché muore? Perché gli uccidono gli altri, ma noi non gli, gli uccidiamo. Uh, per fare il lavoro, di fare uno studio su qual è l'animale, su qual è la sua anatomia, uh, quali sono le sue abitudini, uh, quale può essere una sua posa abitudinaria che ha e, e soprattutto quale deve essere l'espressione che ha, perché comunque c'è un animale predatore che ha un'espressione più aggressiva un animale preda che ha un'espressione più guardinga e quando fai un discorso del genere a chi ti chiede, ma però la caccia, il cacciatore, come fai a dirgli sì sì venga pure se tu sei contro la caccia. Noi stessi siamo talmente amanti degli animali che con due parole anche chi ti fa una critica dal punto di vista animalistico eh, poi si scioglie, qualcosa no? che si risolve.